Buongiorno a tutti, salve a tutte voi, a tutti voi. Vorrei oggi cominciare a parlare del karman. Di solito si dice karma, sono due voci diverse della, della lingua sanscrita, ma questo aspetto ce lo faremo forse spiegare da un sanscritista più approfonditamente. Oggi vorrei semplicemente eh, citare Qualcuno che sembrerebbe non avere niente a che fare con la cultura uh, indiana e con la trattazione del Karman, ovvero Primo Levi. Eh, Primo Levi, eh, in un passo molto bello del suo libro Se questo è un uomo, fa riferimento a un uso improprio della parola Karman. Sappiamo tutti che Karman ha significazione, che ogni nostra azione può avere degli effetti e delle cause e, e questo Karman spesso è diventato un modo oh, di eh, imputare a qualcuno oh, la colpa di condizioni invece frutto di ingiustizie sociali o, o esistenziali. Dice Primo Levi noi siamo gli intoccabili, e fa precedentemente un chiaro riferimento alla divisione in caste indiana. I civili pensano che per essere stati condannati a questa nostra vita, nei lager, aggiungo io, per essere ridotti a questa nostra condizione, noi dobbiamo esserci macchiati di una qualche misteriosa gravissima colpa. Quindi Primo Levi sembra veramente far riferimento alla parola Karman, quando poi esplicita e ci invita a non confondere gli effetti con le cause e quindi indirettamente a non usare la parola Karman per attribuire ingiustamente colpe. Ma parleremo ancora di questa parola sotto tanti aspetti con maestri, sanscritisti e specialisti. A risentirci a tutti e buon proseguimento da Cristiano Monzi.